Il ritorno a scuola è un momento molto emozionante per tutti. Se volete che passi liscio come l'olio, è utile tenere a mente questi quattro consigli. Primo consiglio, sintonizzatevi con le emozioni del vostro figlio. Cosa vuol dire? Voi e vostro figlio avete emozioni molto diverse. Vostro figlio sarà probabilmente preoccupato, triste, arrabbiato, mentre voi probabilmente sarete sollevati. Come? potete dire qualcosa del tipo mi sembra un po' preoccupato che ricomincia la scuola oppure anch'io quando rientravo a scuola dopo le vacanze ero sempre un po' in ansia poi però mi passava oppure sono anch'io un po' triste che adesso si ricomincia però abbia passato delle bellissime vacanze una semplice frase come questa fa capire al vostro figlio che avete compreso come si sente e questo è il modo migliore per abbassare l'intensità delle emozioni Potete festeggiare poi quando vanno a letto. Il secondo consiglio è ricominciare da capo, un nuovo inizio. Fare tabula rasa su quello che è successo prima. Volenti o nolenti, la prestazione è il sole attorno a cui il pianeta scuola gira. Se qualcosa non è andato bene, non ha funzionato, il ragazzo non è riuscito a rendere come voi vi aspettavate, sottolineare quello che non ha funzionato, non solo è inutile, e controproducente. Focalizzatevi su dove è andato bene, su cosa gli è riuscito. In questo modo l'energia positiva della gratificazione darà una spinta per affrontare nel modo migliore le sfide del nuovo anno. Il terzo consiglio riguarda le routine. Preparatevi in tempo. Durante le vacanze, lo sappiamo, ci sono dei ritmi diversi, sballati a volte. Si mangia tardi, si va letto tardi, si mangia male e via dicendo. Una buona alimentazione, ossia frutta, verdura e via dicendo, e una buona ripresa dei ritmi fisiologici, banalmente iniziare a puntare la sveglia già dalla settimana prima della scuola, aiuta il ragazzo a entrare nelle nuove routine nel modo migliore possibile. L'ultimo consiglio è sui compiti delle vacanze. Se non li hai fatti prima, è inutile farli tutti gli ultimi 15 giorni di scuola. I compiti delle vacanze sono un allenamento. Si basano sull'idea che per poter portare avanti quello che si è imparato è importante allenarsi durante il periodo di stacco. Se vengono fatti tutti assieme perdono di senso. Piuttosto, meglio far andare il ragazzo con quello che ha fatto. In questo modo imparerà dalle conseguenze naturali delle sue azioni. Se si prenderà una lavata di carta, se prenderà una nota, se dovrà rifare tutti i compiti mentre i suoi compagni fanno altre cose, avrà imparato che bisogna suddividere il lavoro. È una lezione molto importante. Verso i primi di settembre controllate lo stato dei compiti e vedete quello che può fare, con l'accortezza di lasciare gli ultimi due giorni senza compiti, anche gli atleti prima di una gara olimpionica non si allenano, perché devono avere il tempo di potersi riposare in vista dello sforzo. In conclusione, non c'è una formula magica per il rientro a scuola, ma una serie di accorgimenti che, presi uno a uno, fanno poco, ma che messi assieme possono aiutare il ragazzo e la famiglia a rientrare in modo fluido nelle routine quotidiane. E comunque anche io sono contento che mi è finita la scuola.